Ciao a tutti sono leonardo raso della lr immobiliare oggi siamo con il signor alessandro proprietario di un immobile qui a roma e il quale si è affidato alla nostra agenzia e oggi ci racconta la sua testimonianza su come si è trovato con la vendita dell'appartamento prego alessandro grazie buongiorno a tutti e... dunque io avevo una situazione un po particolare nel senso che casa era tutta quanta da da, da ristrutturare, i costi poi sono, eh, sono andati alle stelle, lo sappiamo tutti, soprattutto il materiale. E quindi eh, non sapevo onestamente che prezzo fare, anche se più o meno mi ero orientato, però l'handicap era proprio quello, mm, case popolari, vivibili, bene, per carità, eh, anche senza ascensore se vogliamo, però le palzine sono basse, quindi... Non so, non sapevo a chi, a chi rivolgermi a, a dire il vero. Da solo no, non lo farei mai perché poi da solo ci sono un sacco di complicazioni, non si sa, non e ci di si fida di, inest... di rischi. E anche grossi <ride> rischi, perché non si sa la persona che si presenta magari si presenta bene, è una persona altologata invece potrebbe essere il classico truffatore. E purtroppo oggi ce ne sono tanti. Quindi a questo punto tramite amico che poi praticamente è un parente mio mi ha detto dice guarda io conosco una persona veramente valida professionalmente sa il fatto suo e ti presenterà la casa in maniera veramente come non, non te l'aspetteresti mai e vedrai che alla fin fine più o meno raggiungerai forse il prezzo che avrai in mente quello che è Chiaramente pre premetto una cosa: con una casa non ci si diventa ricchi almeno io, questa è la mia, la mia prerogativa a meno che uno c'ha una casa non so dove. Vabbè, è stato fortunato, un valore bello eh, brava, sostanzioso. Una, comunque, una bella casa quasi la certo, casa era bellissima quadri, però, vicino all'università di esatto, Roma, insomma, quelle così. sono. chiaramente la mia, per carità, stavo vicino alla terza università a San Paolo, si trova. Quindi eccetera. Però sapevo pure che. X poteva arrivare fino a un determinato prezzo, potevo chiedere alla luna. Abbiamo è fatto un'assistenza professionale, una chiaramente con il signor. E ho conosciuto il signor Leonardo Raso. Che, devo essere sincero: si è presentato veramente persona professionale con etichetta Grazie. ineguagliabile e, e lo consiglio a tanti. Rivolgete con fiducia. Quindi, da un primo incontro, così un pochetto per parlare, lui pure vede e capisce un po' che la situazione forse si poteva fare però c'era bisogno di un secondo incontro che è avvenuto perché il primo incontro è stato durante la sera e nella sera vedi casa però non ti rendi conto nel giorno come ti appare perché devo essere sincero la casa è avvenuta a un sole tanto, quasi quasi ci si mette gli occhiali scuri anche dentro le esposizione, est-sud-ovest esatto, quindi una posizione luce. invidiabile da quel punto di vista lì oltretutto poi comunque anche come angolo di casa diciamo affacciandosi c'è cioè di tutto c'è cioè di tutto, dall'attività universitaria ai negozi, ai due metropolitane cioè tutto sommato era appetibile al di là poi che era da ristrutturare, quello lo sapevo e che parliamo sempre di case popolari, comunque fatte anche molto bene, parliamo del 53, che tutto sommato era molto dalle costruzioni, i costruttori avevano un, costru avevano un po' di cervello, oggi belle case, bisogna stare un po' attenti dove si va, comunque detto ciò, dopo il primo incontro il secondo, nel secondo chiaramente di giorno, eh, chiaramente il signor ha visto forse quello che dicevo, dico beh tutto sommato sì, si può vedere... Vediamo un attimino, cerco di sistemare anche la situazione. Avevo dei mobili, e con questi mobili, poi cercherò ai i miei collaboratori di dargli una certa impronta. E quindi è come se si, cioè, si rinnoverà con questa impronta e soprattutto darà un effetto ottico veramente buono. Che Dice sarebbe l'attività di home staging che abbiamo visto, sarebbe fatto. la famosa attività di home stage. Quindi, eccetera. quindi... Io ho visto come l'ha allestita, sono entrato perché avevo lasciato le chiavi, però una doppia chiave mia. La curiosità entrato, era troppo curiosità. forte, era forte. Dico, fammi vedere, in effetti già non la riconoscevo più. Non sembra più la casa 220. Chiaramente, poi ho fatto qualche altra modifica, eccetera, eccetera. Quando è stato il momento dell'open house, le persone di giorno, sole una giornata spettacolare a parte quel il sole la casa che ho venduto anche con, con nuvola entra uguale comunque col sole ancora di più e quindi tanta gente è rimasta migliorata poi ognuno ha fatto le sue offerte eccetera eccetera c'erano quasi 60 persone quel giorno. che c'erano erano 33 ma in realtà erano tutte coppie quindi esatto. parliamo di una sessantina facendo il doppio certo. eccetera e queste persone eh, insomma, sono rimaste molto colpite dalla presentazione, dal sole, dall'esposizione, da come era stata composta in maniera veramente greggia, nulla da eccepire. E quindi hanno cominciato a fare le offerte. Fino a che poi c'è stata una disputa in due, e una delle due l'ha avuta al prezzo poiché inizialmente poi ho fatto un inizio e un fine possiamo il dirlo è... che hai venduto al prezzo pieno che noi prezzo, chiedevamo in pubblicità al prezzo pieno che era quello che desideravi esatto, in assoluto sì, signore, al prezzo pieno eh, in pubblicità. pubblicità e tutto sommato in tempi brevi e in tempi soprattutto brevi perché dall'open house cioè prima c'è stato certo il discorso di allestirla c'è certo. stato un periodo che bisognava allestirla quindi i giorni sono passati per quello ma al momento che c'è stato l'incontro al momento dell'offerta, che finalmente, che è stata quella proprio della pubblicità, neanche una poco più una settimana, più o meno dai 7 agli 8 giorni. Tutto fatto, quindi, quindi, sono fatto. grazie al signor Leonardo, grazie all'area immobiliare, grazie anche alla casa, ha dato il suo aspetto. Grazie a chi ha collaborato ad allestirla, e quindi con questo ha, ha dato ancora più. No, più, più miglioria nel presentarla. Io sono soddisfatto. Consiglio a tutti All'era immobiliare con fiducia è una persona a modo, è una bravissima persona. E venite da lui, non sarete mai delusi. Alessandro, grazie mille per la testimonianza. Eh, sono contento che ti sei trovato bene e quindi sono sicuro che parlerai bene anche di noi con tutte le persone certo, che conosciamo. Certo, senz'altro. Senz grazie e Prego. buona vendita a tutti con lr immobiliare ciao arrivederci a tutti